Ah, amore amore cos'hai? Perché non rispondi amore? Cos'ha? Cos'ha, ragazzi? Eh, che succede? Non respira. Giulia, chiama il 112. se ci pensiamo noi. Ragazzi, il paziente non respira in arresto. Comincia la compressione. Applicare gli elettrodi sul coraggio. Inserire il commettore degli elettrodi vicino alla spia lasteggiata. il connettore o cardiaco Finito. e io via voi via tutti scarica io via voi sto per scaricare allontanarsi dal partito e io via voi via tutti scarico scarica, scarica 7, 28, 29, 30, uno interrompere la via di un po' di più. Io vi aggiorno. Analizzo sulle servicine pochi costo.